Ho fatto un quadro storico di una terra così problematica, che tuttora è problematica e mi chiedevo, e visto che comunque lo spazio dato alle associazioni nel suo intervento è stato comunque minimo, volevo fare una domanda più approfondita su questo, in una terra dove le istituzioni sembrano mancare, le associazioni che ruolo hanno poi, dato che pullurano anche come lei ci ha fatto intendere. E che ruolo hanno? Diciamo che per una gran parte del tempo sono state un po' baluardo, no? un baluardo di, di possibilità in realtà perché si andavano praticamente a, a costruire quasi come da cuscinetto sociale nella possibilità di andare a occupare appunto quegli spazi che erano lasciati completamente nella desolazione e quindi provavano praticamente a costruire trasformazione sociale. E la cosa eh, diciamo triste è che erano tutte eh, nate appunto dalla voglia di fare qualcosa ognuno nel proprio angolo eh, di, di terra voglio dire nel proprio spazio in quello che sapeva fare in quanto più ce ne poteva mettere ma tante piccole isole eh, sparse tra di loro che quasi non si manco conoscevano tra di loro nel corso del tempo dopo L'omicidio di Don Peppe Diana, uh, quel parroco ammazzato a Casal di Principe il 19 marzo del 1994. Uh, ne è nata un, un movimento uh, capeggiato dal Comitato Don Peppe Diana, uh, insieme all'Associazione Libera Nome e Numeri contro le mafie che ha provato proprio a fare questo, ha provato a, a mettere insieme le varie realtà a farle incontrare tra di loro tracciando dei percorsi, delle linee politiche di indirizzo comuni eh, facendo risaltare tutte le eh, caratteristiche e peculiarità del lavoro delle associazioni fatte durante tutti quegli anni e, e questo ha fatto sì che piano piano uh, la gente si potesse in qualche modo incontrare uh, e soprattutto secondo me riconoscersi riconoscersi in un commino di progetto di cambiamento uh, globale, comune su quel territorio sono nate tante altre nuove realtà sotto questa onda uh, ci, si è occupati, ci si è incominciato ad occupare di beni confiscati uh, alla Camorra eh, si è provato praticamente a costruire un filo rosso tra le varie realtà attraverso l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, provando a fare economia, eh, a smetterla soltanto di eh, costruire eh, incontri dibattiti, ne so, incontri nelle scuole, manifestazioni pubbliche, eh, ma provare praticamente a mettere le mani dentro le cose eh, tolte alla camorra, provando a rigenerarne economia. Eh, costruendo quella che oggi è una frontiera per noi sul territorio della provincia di caserta oggi c'è un progetto che è, è, si chiama res rete di economia sociale e che mette insieme praticamente 40 50 realtà di quel territorio eh, in lungo e largo per la, per la provincia di caserta eh, per riprogettare un sistema di economia sociale come antidoto all'economia criminale eh, a partire dai beni confiscati alla camorra e mettendo insieme però non solo il mondo del non profit ma mettendo insieme anche il mondo del profit a partire da quegli imprenditori che hanno denunciato il racket Tirare fuori, riconoscersi, provare praticamente a legare le storie, eh, storie che poi ci appartenevano perché lungo e largo eh, diciamo, la storia eh, criminale di quel territorio ci vedeva collegati per pezzi e quindi riconoscerci su queste cose, provare a pensare qualcosa insieme e a mettere insieme il lavoro. Il lavoro al centro, un lavoro però che tenesse a cuore le persone, quindi al centro la persona e la costruzione di un lavoro diverso eh, sotto il profilo dell'inserimento lavorativo. Tutto questo a partire dalle campagne, dalla terra, eh, da, dalla terra Felix, dalla campagna Felix, dalla specialità dei nostri prodotti, dei nostri semi autoctoni, della nostra qualità. E quindi da lì praticamente provare a collegare le storie, metterle insieme, produrre qualcosa, prenderci i termini. Eh, abbiamo costituito un consorzio che è, è la nuova cooperazione organizzata dall'acronimo NCO, che era la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, ne è nato questo consorzio. Ci dobbiamo riprendere i termini, le parole, le cose, le case, le terre e le produzioni, mettendole in fila insieme. Eh, C'è venuta la malsana idea di inventarci questo cadeau natalizio che è diventato un'iniziativa col quale la settimana scorsa siamo stati al Parlamento europeo a presentarla che è l'iniziativa facciamo un pacco alla camorra il pacco in napoletano significa fare una fregatura abbiamo pensato che se per tanti anni la camorra ci aveva fatto il pacco per una volta volevamo restituirgli il piacere e come si fa il pacco alla camorra? prendendo una scatola e mettendoci dentro le cose buone che noi riuscivamo a produrre dai terreni a loro sottratti. Ne è nata una sfida, una sfida forte e intensa che oggi, ancora oggi, ehm, quella iniziativa è una vetrina, è una vetrina per chiedere al mondo delle imprese di fare un passo in avanti, di scegliere da che parte si sta, facendo vedere la convenienza della possibilità di trasformazione di un sistema economico sociale e culturale di quel territorio La um, cittadinanza al di fuori della rete delle associazioni come risposta? Anche questo è da vedere in, uh, nel corso degli anni cioè, è chiaro che all'inizio non, uh, non ci credeva nessuno e la cosa faceva profondamente paura non ti nascondo che um, la paura era anche la mia cioè non di qualcun altro cioè, io sono nato e cresciuto nell'idea che la parola camorra non si potesse utilizzare e, e talvolta mi scopro ancora tutt'oggi che quando ne parlo in mezzo alla gente, in mezzo alla strada quando utilizzo il termine camorra abbasso la voce cioè, perché mi viene quasi distinto naturale perché sono stato educato da quel sistema culturale ce l'ho appiccicato addosso, non sono nato nell'altra parte voglio dire vivo lì e, e lì c'era un, un voltarsi dall'altra parte c'era l'abitudine perché si era pensato che lo Stato era fuso con il sistema camorra il governo del territorio era lasciato volutamente in mano ad un altro sistema, quasi a volte a pensare che forse era anche meglio, eh, fino a quando poi dopo piano piano, dopo gli omicidi, dopo eh, anche la questione della terra dei fuochi, tutto quello che è successo, eh, ne ha tirato fuori praticamente il fatto di rendersi conto che profondamente non va bene e, e tanta gente, quando abbiamo iniziato, era la classica gente che ti passava accanto, si emozionava, era contento di quello che facevi e ti veniva vicino e ti dava la pacca sulla spalla e ti diceva bravo, vai avanti ma vai avanti non, non bastava, capito? Era, non, non serviva a nulla era forse la cosa più brutta che ti arrivava no? perché andare avanti da solo non, non significava niente oggi noi la chiamiamo una nuova primavera perché lo Stato c'è stato lo Stato ha fatto il suo dovere è arrivato e ha arrestato tutti noi in provincia di Caserta non abbiamo più camorristi Ce li hanno arrestati tutti, non abbiamo nemmeno più un latitante, diciamo che siamo orfani di camorristi no? e ci viene da dire bene, dopo lo stato della camorra, poi dopo lo stato di militarizzazione, che ne rimane? Chi siamo realmente? Abbiamo voglia di rimboccarci le maniche e provare a costruire un'altra possibilità? E da lì ne sta nascendo la, la possibilità che veramente oggi in provincia di Caserta ci sono 18 presidi di Libera, ci sono un sacco di associazioni, sono tante persone che si avvicinano ai beni confiscati, ai nostri temi, a quello che portavamo nel tempo, si è creata una rete, ci incontriamo in tante situazioni e iniziative tra le più variegate, c'è un movimento, un popolo in cammino che ha trovato la strada, ora da qui a dirti che il problema non ce l'abbiamo, Sto bene attento insomma perché eh, sappiamo benissimo che non era il criminale il nostro problema soltanto, forse quello era quello che ti spaventava, ma la battaglia è contro un sistema, Trent'anni di lobby, di criminalità organizzata hanno creato una classe dirigente e quindi i classici colletti bianchi, gente che è stata messa lì perché era funzionale al sistema e doveva in qualche modo per orare la causa economica di chi in qualche modo l'aveva piazzato lì, c'è ancora. E quelli sono i più difficili, quelli più difficili da tirare fuori perché utilizzano gli strumenti dello Stato per continuare a salvaguardare gli interessi del privato e in questo caso della criminalità organizzata. E allora l'attenzione è ancora più alta, la, guerra si fa, la battaglia si fa molto più fine e, ed è fatta di fioretto più che di scontro frontale come era una volta.